Grazie. Allora, ehm, ho presentato quest'ordine del giorno e devo innanzitutto ringraziare anche il consigliere Terranova per avermi aiutata ehm, a scriverlo eh, su un tema eh, che eh, in questi anni io ho sempre seguito, prima come Presidente di Commissione Urbanistica, e poi come consigliera, membro di quella stessa commissione. Il tema è un tema noto a tutti, il tema delle affrancazioni, eh, tra l'altro eh, nelle illustrazioni, diciamo negli interventi eh, sul, sul bilancio generale. Uh, ho visto che anche molti consiglieri delle opposizioni hanno fatto riferimento a questo tema specifico come un tema che presenta alcune criticità. Devo però insomma dire che diciamo, in questi anni noi non abbiamo mai smesso di lavorarci, mai smesso di seguirlo e con l'obiettivo principale di snellire le pratiche, di velocizzarle, di dare una risposta tempestiva ai cittadini. Quindi io con quest'ordine del giorno faccio un po' la storia di quello che è successo in merito all'affrancazione in questi ultimi anni e eh, ripercorro quindi tutte le attività che eh, noi abbiamo fatto come assemblea capitolina eh, per dare degli indirizzi affinché appunto eh, si riuscisse a eh, sveltire e anche a evadere le istanze di affrancazione che in numero veramente cospicuo sono arrivate all'amministrazione in questi anni. Arrivo comunque al, diciamo, agli avvenimenti più recenti e ricordo che eh, nel, una delle ultime delibere che abbiamo approvato in aula è stata la delibera numero 103 eh, del 2020 eh, che prevedeva proprio delle semplificazioni per la presenza delle stanze di affrancazione eh, e eh, successivamente eh, a fine del 2020 è stato emanato un decreto attuativo del MEF che eh, è entrato in vigore soltanto il 25 novembre del 2020 quindi molto recentemente che riguarda appunto il regolamento recante la rimozione dei vincoli del prezzo eh, gravanti sugli immobili costruiti in edilizia convenzionata. Uh, questo decreto è arrivato con un, un estremo ritardo perché rispetto alla modifica uh, del, uh, del comma 49 bis dell'articolo 41 della legge 448 del 98 noi ci attendevamo appunto il decreto attuativo che avrebbe unificato a livello nazionale questa normativa in tempi rapidi, invece uh, sono passati 18 mesi, uh, 18 mesi nei quali sicuramente l'amministrazione non poteva fermarsi, dovevamo comunque continuare a dare una risposta ai cittadini anche perché sapete meglio di me che le pratiche, le stanze di affrancazione sono necessarie in molti casi per eh, giungere alla stipula dei rogiti, quindi delle compravendite, dei passaggi di proprietà di questi eh, immobili e di fatto non potevamo fermare, bloccare queste istanze in attesa che venisse emanato appunto questo decreto attuativo. Eh, per cui noi abbiamo dato un indirizzo molto chiaro con una mozione votata in aula all'unanimità mia prima firma agli uffici dicendo appunto che in attesa di questo decreto attuativo comunque gli uffici avrebbero dovuto continuare a, a lavorare eh, le pratiche. Ehm, che cosa è successo? Ovviamente che eh, con l'emanazione di questo decreto eh, il, il calcolo derivante eh, da, per il corrispettivo di affrancazioni risulta eh, diciamo in molti casi inferiore a quello previsto dalla delibera da noi votata in Assemblea Capitolina. Quindi è eh, sicuramente, eh, diciamo, è, è certo che molte delle persone che nel frattempo hanno stipulato queste convenzioni con l'amministrazione chiederanno il rimborso, anche perché le stipule eh, prevedevano una dicitura appunto salvo con guaio, cioè eh, nell'attesa appunto che il decreto del MEF uscisse. Eh, si è continuato a stipulare inserendo appunto questa, ehm, questa postilla nella Convenzione, per cui eh, l'amministrazione già sapeva che avrebbe dovuto fare procedere ai ricalcoli di questi corrispettivi e quindi anche eh, prevedere un rimborso delle quote versate dai eh, cittadini dal momento in cui la legge è andata in vigore. Uh, per cui uh, nella commissione dell'11 gennaio 2021 una commissione congiunta urbanistica bilancio è emerso che, so, che il dipartimento Pau ha fatto delle stime uh, su, uh, su questi rimborsi uh, che l'amministrazione dovrà uh, pagare uh, le richieste appunto stanno cominciando a pervenire e uh, secondo noi uh, era... Scusi, era mi scusi ma devo interromperla perché sulla delibera sono state presentate due questioni, una pregiudiziale e una sospensiva, per cui devo recuperarle. Poi riprenderemo dalla trattazione degli ordini del giorno. Va bene, allora dopo ricorderò che ero nella fase conclusiva. Grazie. Allora, grazie Presidente, ovviamente non farò perdere tempo all'aula perché avevo già illustrato in parte eh, l'ordine del giorno, il contenuto nel mio intervento precedente, quindi vado a concludere dicendo che eh, è dunque necessario per l'amministrazione prevedere delle somme che possano coprire questi eh, rimborsi che verranno sicuramente eh, richiesti eh, dai cittadini che hanno già eh, stipulato le convenzioni. Eh, di affrancazione. Quindi nei prossimi mesi sarà necessario un monitoraggio costante per avere appunto, le indicazioni esatte sul fabbisogno e, eh, e sarà necessario appunto, da parte della ragioneria generale prevedere un vincolo sulle entrate per assicurare che ci siano le necessarie coperture eh, per pagare questi rimborsi. Eh, L'Assemblea Capitolina quindi con questo ordine del giorno impegna la sindaca e gli assessori competenti a mettere in campo ogni iniziativa per garantire ai cittadini destinatari dei rimborsi derivanti dal ricalcolo dei corrispettivi quanto loro di diritto in base appunto al decreto attuativo 151-2020 prevedendo nel bilancio di previsione i necessari vincoli sulle entrate. Questo sostanzialmente perché eh, eh, noi vorremmo evitare che queste richieste di rimborso poi si trascinino negli anni a venire, magari tramutandosi in debiti fuori bilancio che eh, provocherebbero sicuramente un danno all'amministrazione perché in questi anni noi abbiamo visto eh, quanto lavoro eh, è stato necessario da parte degli uffici, da parte dell'Oref per lavorare queste delibere, ogni debito si trasforma in una delibera portando via tante energie e tanto tempo a questa amministrazione e gravando anche dal punto di vista economico per il calcolo anche degli interessi. In Invece, prevedendo queste somme in bilancio, eh, si può procedere tranquillamente eh, con delle determine dirigenziali al pagamento eh, degli stessi. Quindi eh, spero, visto che anche le opposizioni hanno tirato in ballo la tematica nei loro interventi, che l'ordine del giorno sia accolto favorevolmente e venga eh, votato all'unanimità. Grazie.